Ciao e grazie per il tuo interesse per il nostro video. Ottimizziamo siti web, negozi online, e video YouTube o Facebook. In modo che No, no, no, no. Ciao e grazie per il tuo interesse per il nostro video. Ottimizziamo siti web, negozi online, video YouTube o Facebook in modo che appaiano su pagina 1 nelle ricerche su Google. Se sei interessato ad uno dei nostri servizi, contattaci. Puoi trovare il tuo link di contatto nella descrizione del video. Abbiamo anche vari link per te nella descrizione del video che potrebbero interessarti. Servizi economici da vari partner che operano nel nostro stesso campo. Se sei interessato ad una collaborazione, contattaci. Grazie mille.